Padre nostro, ti vogliamo ringraziare per questo santo sabato e ti ringraziamo Signore per l'opportunità che abbiamo di ascoltare ancora una volta un appello che viene da parte tua. Ti preghiamo Signore aiutaci a consacrarci con tutto ciò che abbiamo e a dedicarci completamente a te. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen. Carissimi fratelli, sorelle, ho una domanda prima di iniziare. Siete felici di avermi qui? Voglio chiedervi: che cosa vi aspettate da questo sabato mattina? Che cosa vi aspettate dal sermone di questa mattina? Per capire tutto quello che stai dicendo. Amen. Amen. Il versetto introduttivo l'ha detto? Bene, Amen. adesso lo, lo leggerò, lo, lo rileggerò sicuramente. Ma voglio che andiamo a vedere una cosa importante, ciò che dovremmo aspettarci dalla parola di Dio. Ogni volta che apriamo la parola di Dio e soprattutto quando ci troviamo nel Santo Sabato del Signore dovremmo aspettarci qualcosa di particolare dal Signore e dalla Sua parola. Ebrei capitolo 4. Oggi ci troviamo in un giorno di Santo Sabato. Ebrei capitolo 4, leggeremo assieme dal versetto 9, resta dunque un riposo di sabato, un riposo sabbatico per il popolo di Dio, ecco perché noi ancora oggi ci troviamo qui in questo santo sabato del Signore il settimo giorno della settimana e va avanti dicendo, chi infatti è entrato nel suo riposo si riposa come anche egli dalle proprie opere come dio dalle sue diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità ora versetto 12 molto importante legato al sabato legato al sabato al riposo sabbatico. ci dice versetto 12 la parola di dio infatti è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quale deve essere l'obiettivo della parola di Dio ogni volta che viene aperta, specialmente in un giorno santo, messo da parte e consacrato come il giorno di sabato? Deve penetrare, deve tagliare il nostro cuore carnale, deve tagliare quello che è il nostro io. Mi rendo conto che per la maggior parte delle persone essere rimproverati o corretti non è piacevole vero? Però voglio chiedervi se io adesso iniziassi questo sermone e continuassi questo sermone fino alla fine dicendovi siete perfetti, siete perfetti, non avete bisogno della parola di Dio, non avete bisogno di alcun rimprovero, non avete bisogno di nulla Così come siete, siete pronti per incontrare Cristo che viene. Voglio chiedervi, quali sono i vostri pensieri, quale sarebbe la vostra attitudine nei miei confronti? Non per fermare subito. <ride> Mi fermeresti subito. Mi manderesti a casa a Bondeno subito, vero? E gloria a Dio, questa dovrebbe essere la nostra, la nostra attitudine, perché abbiamo letto... In Apocalisse capitolo 3, versetto 19, che Gesù stesso proprio perché ci ama, lui ci rimprovera e ci corregge. Perché lui non desidera che noi periamo a causa dei nostri peccati che ci portano alla morte, ma vuole che noi ci ravvediamo e che siamo zelanti. E proprio questo è l'obiettivo che abbiamo in questa occasione, proprio questo è l'obiettivo della parola e della predicazione che cercheremo di trasmettere e di ascoltare tutti insieme in questi momenti. Il titolo del sermone di oggi è Dai un taglio al tuo io. Dai un taglio al tuo io. E sapete, non ho soltanto il titolo del sermone, ma ho anche un motto. Sapete che cos'è un motto? Che cos'è un motto? Un, un motto, un motto è uno slogan, un motto è una frase, il motto è una frase breve che ti fa capire e che ti dà un significato molto importante che deve penetrare, che deve entrare e il motto che vorrei condividere insieme a voi in questa occasione è non io ma Dio. Dai un taglio al tuo io. E il nostro motto è non io, ma Dio. E vorrei che questo, lo ripeteremo, possa rimanere nelle nostre menti non soltanto per questa settimana, anche per il resto della nostra vita. Voglio chiedervi, ci ricordiamo di una persona molto autorevole, molto importante. Nell'Antico Testamento al tempo del profeta Daniele che venne tagliato simbolicamente, al quale venne tagliato simbolicamente il proprio io? Chi è? Il re Nabucodonosor. Andiamo a vedere velocemente che cosa ci dice l'esperienza di Nabucodonosor in Daniele, Daniele capitolo 4. Andiamo a vedere brevemente cercherò di non stare troppo tempo di non insistere su questo perché abbiamo molto da andare a vedere ma vorrei che fosse il nostro punto di partenza daniele capitolo 4 e inizieremo a leggere dal versetto, dal versetto 4 daniele 4 dal versetto 4 io Nabucodonosor ero tranquillo in casa mia e fiorente nel mio palazzo feci un sogno che mi spaventò i pensieri che ebbi sul mio letto e le visioni della mia mente mi terrorizzarono. Che cosa sognò? Versetto 10. Le visioni della mia mente mentre ero sul mio letto sono queste. Io guardavo ed ecco un albero in mezzo alla terra la cui altezza era grande. L'albero crebbe, divente forte, la cima giungeva al cielo e si poteva vedere dall'estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto abbondante, e in esso c'era cibo per tutti. Sotto di esso trovavano ombra le bestie dei campi, gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami e da lui prendevano cibo ogni essere vivente. Mentre sul mio letto osservavo le visioni della mia mente, ecco un guardiano, un santo, scese dal cielo. Gridò con forza e disse, tagliate l'albero. E troncate i suoi rami, scuotete le sue foglie e disperdetene i frutti. Fuggano gli animali di sotto a lui e gli uccelli di tra i suoi rami. Lasciate però nella terra il ceppo delle sue radici, legato con catene di ferro e di bronzo fra l'erba dei campi. Sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia con gli animali la sua parte nell'erba della terra il suo cuore si è cambiato e invece di un cuore d'uomo gli si è dato un cuore di bestia e passino su di lui sette tempi questa cosa è decisa da un, da un decreto dei guardiani e la sentenza viene dalla parola dei santi perché i viventi sappiano che l'altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo degli uomini questo è il sogno che io re Nabucodonosor ho fatto, or tu Belshazzar Daniele danne l'interpretazione perché nessuno dei savi del mio regno è in grado di farmi conoscere l'interpretazione ma tu Daniele lo puoi perché lo spirito degli dei santi è in te diceva Nabucodonosor e ora ascoltiamo qual è l'interpretazione di questo sogno versetto 24 questa è l'interpretazione o oh re e Daniele parla e questo è il decreto dell'Altissimo che è stato emanato riguardo al re mio signore. Tu, Nabucodonosor, sarai scacciato di mezzo agli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi. Ti sarà data da mangiare erba come i buoi e sarai bagnato dalla rugiada del cielo. Passeranno su di te sette tempi finché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi, all'ordine di lasciare il ceppo delle radici dell'albero Ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che è il cielo che domina. Perciò, o oh gradisci il mio consiglio. E ora ascoltate, perché questo è un consiglio rivolto a tutti noi. Poni fine ai tuoi peccati, praticando la giustizia e alle tue iniquità, usando misericordia verso i poveri, forse la tua prosperità sarà prolungata. Poni fine ai tuoi peccati, poni fine alle tue iniquità, ascolta il mio consiglio, diceva Daniele, perché se no che cosa accadrà? Tu sarai tagliato per sette tempi, sarai tagliato. E sapete, il nostro desiderio è capire prima di arrivare a queste drastiche, terribili, conseguenze capire per tempo quello che dovremmo fare accettando la parola di Dio e permettendo che la parola di Dio tagli il nostro cuore tagli via il nostro io prima di arrivare a queste terribili condizioni noi abbiamo bisogno che lo spirito santo recida il nostro cuore carnale che tagli via e che butti via il nostro io ascoltate che cosa ci dice le prove della vita sono strumenti di cui Dio si serve per eliminare le imperfezioni e le asperità del nostro carattere. L'azione di tagliare, tagliare, modellare, cesellare, lucidare, e illustrare comporta un processo doloroso come se si venisse schiacciati dalla macina di un mulino. Quando la nostra natura carnale viene tagliata quando il nostro io viene tagliato, è doloroso. Non è semplice, è doloroso come se fossimo schiacciati dalla macina di un mulino. Se vogliamo arrivare al grande giorno del Signore con Cristo, nostra rocca e nostro rifugio, dobbiamo allontanare da noi ogni invidia, lotta o desiderio di supremazia. Dobbiamo tagliare le radici di questi sentimenti profani e metterci interamente dalla parte del Signore, il nostro io deve essere tagliato, dobbiamo porre fine ai nostri peccati ci dice Daniele, ci dice il profeta di Dio che rivolge anche a noi lo stesso appello oggi, poni fine ai tuoi peccati e alle tue trasgressioni, voglio chiedervi qual era il peccato principale, il più grave di Nabucodonosor, L'orgoglio, l'io. Andiamo a vedere. Dal versetto 20, 29. 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul palazzo reale di Babilonia, il re Nabucodonosor prese a dire non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza? e per la gloria della mia maestà, lo vedete questo re Nabucodonosor che è molto più simile a noi di quanto immaginiamo? Io, la mia forza, le mie mani, la mia gloria, io. Per un po' di tempo ci dice patriarchi e profeti, patriarchi e re scusate, per un po' di tempo le parole del profeta Daniele produssero una profonda impressione sullo spirito del re, ma il suo cuore non era stato trasformato dalla grazia di Dio e presto dimenticò l'opera compiuta dallo spirito di Dio. L'egoismo e l'ambizione non erano stati ancora sradicati dal suo cuore e successivamente riaffiorirono, diventando a poco a poco insensibile utilizzò i talenti ricevuti da Dio per glorificare se stesso elevandosi al di sopra di colui che gli aveva dato la vita e il potere. Per mesi il Signore differì il suo giudizio, ma Nabucodonosor invece di pentirsi il re continuò a coltivare il suo orgoglio, continuò a coltivare il suo io, il suo egoismo, il suo orgoglio le mie mani, la mia forza, la mia gloria. E sapete, molto spesso la stessa cosa accade anche con noi. E lo andremo a vedere bene, passo per passo, passo per passo, come questa esperienza del re Nabucodonosor nella sua prima parte è l'esperienza anche di molti di noi. Perché da questo momento in poi il re Nabucodonosor ricevette quello che era il decreto stabilito per lui. Da questo momento in poi dopo la sua continua ribellione contro lo Spirito Santo, per sette tempi, per sette anni, lui venne scacciato dal suo regno. E come le bestie dei campi, che cosa faceva? Mangiava l'erba dei campi. La rugiada cadeva su di lui, aveva le unghie lunghe come le bestie dei campi. Era diventato pazzo, potremmo dire, senza intelletto e senza intendimento, come gli animali dei campi, per farci capire a che cosa somigliamo quando noi scegliamo il nostro io al di sopra di Dio. Noi siamo peggio delle bestie dei campi quando, quando diamo adito al nostro orgoglio, al nostro egoismo e al nostro io peggio delle bestie dei campi. Ma che cosa accade dopo questi sette anni nei quali Nabucodonosor fu scacciato? Ci viene detto al versetto... Al versetto 34. Ma alla fine di quel tempo io, Nabucodonosor, alzai gli occhi dopo questi sette anni al cielo e la mia ragione ritornò in me. Benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio eterno e il cui regno dura di generazione in generazione. Versetto 34. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo perché? Perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia. Egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Nabucodonosor camminava superbamente, Nabucodonosor camminava con egoismo, Nabucodonosor innalzava il suo io e la sua gloria e la forza delle sue mani e il Signore disse... È troppo. È giunto il momento nel quale devi capire qualche cosa dalla vita Nabucodonosor. Che non sei tu il Dio che tu pensi di essere, ma che quel Dio sono io. E per sette anni Nabucodonosor patì quello che patì. E soltanto dopo questa terribile esperienza, che era per la gloria di Dio, riconobbe che esiste un Dio che domina. La mia domanda è dobbiamo aspettare anche noi come Nabucodonosor invece di riconoscere Dio nella nostra vita pienamente e non a sprazzi una volta ogni tanto come ci conviene dovremmo riconoscere forse anche noi prima di arrivare a pagare quelle che sono le terribili conseguenze delle nostre disubbidienze e delle nostre ribellioni? Perché non accettare prima di ubbidire al Signore che arrivare in condizioni estreme per poi pentirci e dire ah se avessi ascoltato il Signore allora sarebbe stato molto meglio. Non è così? La cosa positiva tuttavia che possiamo constatare è che dopo questa terribile esperienza Nabucodonosor ebbe per davvero una vera conversione. Dopo questa terribile esperienza Nabucodonosor capì qualcosa che prima non aveva capito e abbiamo letto all'inizio che Dio si serve anche delle prove nella nostra vita, delle difficoltà per cesellare il nostro carattere, per togliere quelle imperfezioni del nostro carattere, per tagliare il nostro io e dare più autorità al nostro Dio. Questa è l'esperienza di conversione di Nabucodonosor che per certi sensi, per certi versi è molto più autentica dell'esperienza di conversione che alcuni cristiani e forse anche noi come avventisti del settimo giorno a volte abbiamo. E andremo a vedere piano piano perché dico questa cosa, lo capiremo sempre più in profondità. Il re Nabucodonosor era re di Babilonia nell'Antico Testamento, ora nel Nuovo Testamento ci viene presentata un'altra Babilonia una Babilonia come? Spirituale, giusto? E questa Babilonia spirituale viene rappresentata in un modo anche qui possiamo dire crudo, in un modo per davvero chiaro ed evidente, terribile, viene rappresentata in molte occasioni come una prostituta spirituale, viene rappresentata in altre circostanze come una bestia spaventevole e terribile e noi sappiamo molto bene che tutto questo ha a che fare con quello che è stato il potere e che continua ad essere in una forma e in un'altra con il potere papale. Ora andiamo a vedere come viene descritto questo potere che ha avuto dominio per 1260 anni dal 538 al 1798, Apocalisse capitolo 2. In Apocalisse capitolo 2, e capirete perché sto andando in questa direzione, Apocalisse capitolo 2, ci viene presentata la chiesa di Tiatira, Apocalisse capitolo 2, la chiesa di Tiatira. Dal versetto 18 ci viene detto E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi queste cose, dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede, la tua costanza e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma, versetto 20, alcune cose contro di te, tu permetti a quella donna, Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Versetto 21, io le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Questa donna, Jezabel, sappiamo bene che il termine donna nella scrittura rappresenta una chiesa, questa donna che dice di essere una profetessa, che dice di essere un insegnante, che però corrompe i fedeli servitori di Dio, li porta alla fornicazione e alla corruzione, rappresenta di fatto questo sistema papale descritto come appunto un potere che commette adulterio spirituale. Ora, a questo potere gli venne dato del tempo, versetto 21, le ho dato del tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma non si è ravveduto. Nel 1798, alla fine di questi 1260 anni di grazia, di tempo per questo sistema, affinché potesse ritornare in un modo o nell'altro, abbandonare il suo orgoglio, abbandonare le sue superstizioni, abbandonare le sue tradizioni, false tradizioni, eccetera, non si è ravveduto, non si è ravveduto. In Apocalisse capitolo 13, sempre di questo potere, Apocalisse capitolo 13, sempre di questo potere papale il versetto 3 ci dice, vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Voglio chiedermi, che differenza c'è tra una testa che viene tagliata completamente e una testa che viene ferita e basta? Qual è la differenza? che è che è una tra se una testa viene tagliata, quel corpo non ha possibilità di ritornare in vita. Se però la testa viene ferita, gravemente ferita, un incidente, quella ferita attraverso un trattamento specifico può guarire. Perché ho voluto prendere l'esempio di... Uh, che ci viene qui rappresentato da questo sistema perché è così importante per noi come cristiani per noi come avventisti del settimo giorno in modo particolare l'esperienza di Nabucodonosor è stata quella di tagliare completamente l'albero di tagliarlo affinché fosse innestato con Cristo Gesù e potesse dare un frutto per la sua salvezza questa è stata l'esperienza di Nabucodonosor un taglio deciso un taglio ma quest'altra esperienza ci mostra non un taglio deciso, ma una ferita. Una ferita che può guarire e che guarisce. Ora la stessa cosa accade anche con, molto spesso, succede con noi come cristiani. In che senso? Nel senso che nel momento nel quale noi, dopo una vita di peccato, come l'abbiamo vissuta in passato, abbiamo... Penso che tutti quanti noi abbiamo avuto un momento nel quale abbiamo vissuto lontano da Dio, non è così? Lontani da Dio nella nostra vita di, di peccato e quando abbiamo sentito il bisogno di venire a Dio abbiamo accettato la sua parola, giusto? E ci siamo avvicinati al Signore. Ma molto spesso succede che noi permettiamo alla parola di Dio, come viene descritta la parola di Dio? Come una spada a due taglia, doppio taglio, che taglia, che separa, che divide, che vuole tagliare il nostro io, la nostra natura carnale, la vuole tagliare. Il problema è che molto spesso quando noi ritorniamo a Dio, noi permettiamo alla parola di Dio soltanto di ferire il nostro io e non di tagliarlo completamente, non so se capite quello che voglio dire, quanto tempo noi permettiamo alla parola di Dio di tagliare, di ferire per meglio dire, di ferire il nostro io un po' qui, un po' lì, ma non di tagliarlo completamente, succederà che sebbene noi in un certo senso pensiamo di stare bene. Pensiamo di sforzarci facendo delle rinunce una volta ogni tanto, sentiamo il peso di queste rinunce ma diciamo lo faccio per il Signore, lo faccio per il Signore. Ma dal momento nel quale si tratta soltanto di una ferita al nostro io, il nostro io verrà un tempo quando guarirà e guarirà in modo completo. Penseremo di essere buoni cristiani senza però renderci conto che la verità è un'altra. Perché? Perché il nostro io non è stato tagliato completamente. La Bibbia ci dice in più occasioni, prima Corinzi 15, 31, giusto per abbreviare, ci dice che noi dobbiamo morire ogni giorno. Colossesi capitolo 2, il versetto 11 ci dice che la nostra carne, il nostro io, le nostre passioni, i nostri desideri, i nostri peccati... Devono essere circoncisi, devono essere tagliati via da noi. Galati, capitolo 5, versetto 24, ci dice che questa carne, questi peccati, questi desideri, queste passioni devono essere crocifisse, tagliate, gettate via sul palo della crocifissione perché soltanto in quel momento avremo la possibilità di vivere insieme a Cristo non saremo più noi a vivere ma sarà Cristo che vive in noi questa è la speranza della gloria temete Dio e dategli gloria questa è la speranza della gloria che Cristo vuole offrirci non più il nostro io ferito che tende a guarire a prendere il sopravvento ma una vita nella quale il nostro io è completamente tagliato, reciso e gettato via. Dove non siamo più noi, ma è Cristo che opera in noi. Ma carnalmente, al nostro uomo carnale, questa cosa non, non piace. E lotta e si sbatte, cerca di fare tutto il possibile per ottenere il sopravvento. Non è così? Sapete... Daniele è andato dal re Nabucodonosor e gli ha detto, ascolta il mio consiglio Nabucodonosor, metti fine ai tuoi peccati, metti fine alle tue iniquità. Nabucodonosor dopo l'esperienza terribile che ha avuto è arrivata alla conversione, una vera conversione, ma se oggi un Daniele dovesse arrivare da noi e dirci metti fine ai tuoi peccati, Sapete che cosa saremmo pronti a rispondere a Daniele? Di, sapete cosa saremmo pronti a rispondere a un Daniele, a un profeta di Dio che viene e che dice metti fine ai tuoi peccati? Noi saremmo pronti a rispondere a Daniele e a dirgli perché mi giudichi Daniele? Perché mi giudichi Daniele? Perché mi giudichi Daniele? Daniele non sai forse tutti i sacrifici che ho fatto fino a questo momento? Da quando mi sono battezzato, non sai che vita vivevo io prima Daniele? Non sai quanti sforzi ho fatto io per essere nella condizione nella quale mi trovo io adesso? E Daniele sai che io prima di essere convertito mangiavo il maiale? Sai che prima di essere convertito, Daniele, io mangiavo i gamberetti, i molluschi, mangiavo ogni tipo di animale impuro, ma poi? Poi, Daniele, mi sono convertito. Mi sono sforzato, ho rinunciato a questi alimenti. E tu ora, Daniele, vieni da me e mi dici che non basta rinunciare a questi tipi di alimenti impuri, ma di rinunciare completamente alla carne o altri alimenti derivati che non mi fanno tanto bene per una dieta alimentare totalmente vegetale? Daniele, questo è troppo. Sta, Daniele, c'è qualcosa che non va, non va bene in te, Daniele. Sapete, posso immaginarmi di come probabilmente alcuni di noi, io compreso, ma sicuramente le donne, gli piace mettere prima della conversione, gli piaceva mettere in mostra il proprio corpo. E poi parlo per me con i muscoli, con l'allenamento e tutto quanto. Mi piaceva, ma mi rendo conto che anche per le donne è una questione indossare abiti sensuali, non è vero? Scollati, attillati. Che mettano in mostra ciò che non dovrebbe essere messo in mostra. Daniele, io ho rinunciato a queste cose. Ma adesso tu mi vieni a dire, Daniele, che non soltanto devo rinunciare a questi abiti, ma che ci dovrebbe essere una netta separazione tra l'abbigliamento dell'uomo e l'abbigliamento della donna? È troppo, Daniele. Non... Ho rinunciato, ma non posso andare avanti nel processo della santificazione, non posso andare avanti nel processo della riforma anche per quanto riguarda l'abbigliamento, non posso, è troppo. È, tro è troppo, è troppo, è troppo. Um, quando prima della conversione ascoltavo musica, ascoltavo la musica rap, mi piaceva, persino la musica rock, mi piaceva ma quando ho scoperto Cristo, ho visto che questo genere di musica non è più adatto per un cristiano, ma tu adesso Daniele mi stai dicendo che non devo più ascoltare Sanremo proprio per niente? Proprio per niente? Mi stai dicendo che dovrei rinunciare anche a tutte quelle canzoni, tutte quelle melodie che sono così ritmate, così cariche, emotive, anche se si chiamano cristiane, ma che in realtà non hanno nulla a che fare con il cristianesimo se non le parole, una volta ogni tanto? Troppo, troppo, troppo, Daniele. Prima guardavo film violenti, guardavo film sensuali. Mi sono convertito, mi sono reso conto che queste cose non vanno proprio bene per un cristiano, ma continuo a guardare la televisione, continuo a guardare quelle che sono um, le serie televisive, continuo a guardarle che tanto non c'è niente di male. Ma tu adesso mi vieni a dire, Daniele, oh, che dovrei abbandonare, perdere, dovrei smettere di perdere tempo guardando cose inutili? Dovrei smettere di perdere tempo guardando video su Facebook, YouTube, TikTok, la lista può continuare specialmente per i più giovani? E mi stai dicendo non solo di smettere di fare queste cose, di perdere tempo in questo modo, cosa che mi piace molto, che mi intrattiene molto, ma di approfittare di questo tempo che io spendo perdendolo Dovrei approfittarne per magari fare un po' di evangelizzazione per attirare le persone a Cristo? Daniele mi sa che... stai esagerando, grazie Claudia. stai esagerando Daniele. E sapete perché, noi, perché ci sembra così assurdo un simile cambiamento? Abbiamo fatto un piccolo passo nel momento della conversione ma poi ci siamo fermati lì. Abbiamo ferito il nostro io perché devi ferire il tuo io per fare un piccolo cambiamento di questo tipo ma non lo abbiamo tagliato completamente, non l'abbiamo tagliato dalla base, non l'abbiamo reciso, gettato via e appeso al palo della croce, non l'abbiamo fatto, abbiamo permesso che fosse soltanto ferito una volta ogni tanto quanto mi bastava per poter fare un compromesso accettabile, il problema qual è? che questa ferita dell'io si va guarendo e noi arriviamo ad essere membri cristiani e anche avventisti dicendo che sto bene, non ho bisogno di nulla, sono pronto per essere salvato quando invece le cose non stanno, non stanno affatto così. Quale dovrebbe essere la nostra attitudine? Non io ma Dio. E abbiamo bisogno di una consacrazione come? Una consacrazione completa perché Cristo richiede tutto di noi stessi. Ascoltate che cosa ci dice. Tesori delle testimonianze volume 1. Gesù chiede un sacrificio completo, una consacrazione totale. Qui non dice che Gesù ha fatto un sacrificio completo, che è vero. Ma qui c'è scritto che Gesù chiede, chiede un sacrificio completo. A chi lo chiede? Lo chiede a noi. Perché? Perché lui è stato disposto a fare un sacrificio completo per noi, ma noi, noi non siamo disposti a fare un sacrificio completo per lui. Gesù chiede un sacrificio completo, una consacrazione totale. Il Cristo chiede tutto.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 C'è una lotta in noi, sappiamo che dovremmo fare certi cambiamenti, sappiamo che abbiamo già rinunciato e già sacrificato certe cose, ma sappiamo che dobbiamo progredire. Però diciamo come è duro abbandonare tutto. Quando dite com'è duro abbandonare tutto, chiedetevi che cosa ha fatto il Cristo per me, che cosa ha fatto il Cristo per me. La risposta sminuirà qualunque cosa possiamo considerare una rinuncia. Quando noi guardiamo verso Cristo Gesù e il grande sacrificio supremo che Lui ha fatto, operato per noi in nostro favore, per essere completamente salvati, allora anche noi saremo disposti a sacrificarci completamente per Lui, a consacrarci completamente per Lui. Qual è il nostro motto? Non io, ma Dio. Non io, ma Dio. E voglio che sappiate che nel momento nel quale noi non vogliamo continuare a progredire, noi ci ritroviamo esattamente nella situazione, nella descrizione che ci viene presentata nella chiesa di Laodicea. La chiesa di Laodicea che rappresenta la condizione della nostra chiesa in questi ultimi giorni e sapete molti dicono no l'odicea non rappresenta la nostra chiesa, l'odicea rappresenta la condizione delle altre chiese, rappresenta la condizione di altre persone ma non di noi che diciamo di essere il popolo di Dio, in realtà l'odicea rappresenta esattamente la nostra condizione e l'odicea Apocalisse capitolo 3 dal versetto 14 ci dice e all'angelo della chiesa in laodicea scrivi queste cose dice l'amen il testimone fedele e verace chi è questo testimone fedele e verace? Gesù Gesù, Gesù è questo amico di cui parlavamo anche nella scuola del sabato nel nostro gruppo è quell'amico fedele e verace che non ti giustifica che non ti copre il peccato pensando di giustificartelo e continuando a farti vivere una vita di peccato rimanendo in silenzio e avendo la sua approvazione. Gesù Cristo è quell'amico fedele e verace che viene da te perché è tuo amico e ti corregge e ti rimprovera e lo fa con amore perché Perché vuole salvarti, vuole salvarti e ci dice il, della il principio della creazione di Dio. Versetto 15. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo, o fossi tu freddo o caldo. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Ci rendiamo conto che Gesù parla di noi Per quanto nella nostra immaginazione, nella nostra idea di buoni cristiani possiamo essere, queste parole si riferiscono, si riferiscono a noi. Siamo messi malissimo e rischiamo, se continuiamo in questa condizione, di essere rigettati, sputati dalla bocca di Cristo, simbolicamente parlando, giusto per darci un'idea visiva di tutto questo. Versetto 17 perché? Poiché tu dici io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile e povero e cieco e nudo. Ne parlavamo prima, noi a volte proprio non ci rendiamo conto di quanto Cristo ha fatto per noi e della terribile condizione nella quale ci troviamo. Non ce ne rendiamo conto. E a volte pensiamo che queste parole siano per qualcun altro quando invece sono proprio per noi. Sono proprio per noi. Ascoltate. Il messaggio alla Chiesa di Laodicea è applicabile alla nostra condizione odierna. La condizione odierna, di oggi, alla nostra condizione. Come è descritta chiaramente la posizione di coloro che pensano di avere tutta la verità, ed è vero, abbiamo tutta la verità, di coloro che si inorgogliscono della conoscenza della parola di Dio, ma nel frattempo la potenza santificatrice di Dio non è stata applicata nella loro vita. molti dei laodiciani vivono in un autoinganno spirituale. Sapete che è un autoinganno? Che noi arriviamo a, a formarci questa idea che sia tutto a posto, quando in realtà noi ci stiamo soltanto autoingannando, si ricoprono con la veste della propria giustizia e dicono io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo, mentre hanno bisogno di imparare da Gesù la sua mitezza e la sua umiltà. Ascoltate come va avanti, nella loro propria giustizia sono rappresentati con le vesti sudici, eppure nonostante la loro misera condizione, ascoltate che cosa pensano, si lusingano di essere rivestiti della giustizia di Cristo, forse non, non, è, non è chiaro del tutto e voglio che sia chiaro del tutto, nel mentre noi viviamo una vita di peccato, che continuiamo a vivere una vita di peccato, noi sapete che cosa diciamo? Cristo mi riveste della sua giustizia, io pecco, ma diciamo Cristo mi ricopre della sua giustizia. Noi ci lusinghiamo di essere rivestiti dalla giustizia di Cristo mentre continuiamo a vivere una vita di peccato e questo è un terribile inganno, un autoinganno spirituale, possono pure esclamare dicendo il tempio del Signore siamo noi, questo è quello che dicevano gli ebrei, Geremia, ai tempi di Geremia, questo è quello che dicevano gli ebrei prima della deportazione, durante la deportazione, durante tutto, dice il Tempio del Signore siamo noi, siamo noi, il Tempio, il Tempio, il Tempio, siamo noi e noi molto spesso ci compiacciamo con l'idea che siamo la Chiesa di Dio, sto dicendo che non siamo la Chiesa di Dio? No, sto dicendo che siamo la Chiesa di Dio e che Dio ci ha chiamati con una missione, con un ruolo profetico che non è stato dato a nessun altro, il problema è quando noi prendiamo questo come pretesto Prendiamo, come faceva il popolo di Israele, quella missione così solenne ed importante soltanto per coprire i nostri peccati e per continuare a vivere la nostra vita di prima. Loro dicono, il Tempio del Signore siamo noi, mentre i loro cuori sono pieni di impietà e ingiustizia. Le corti del Tempio dell'anima possono essere il rifugio dell'invidia Dell'orgoglio, della passione, della, del malvagio supplizio, dell'amarezza e del formalismo vuoto. Cristo guarda con tristezza al suo popolo professo, che si sente ricco e che pretende di avere la conoscenza della verità, ma che in effetti la loro vita è povera e il loro carattere è privo di verità. E per questo motivo. In Apocalisse capitolo 3 al versetto 19 ci dice Io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbi dunque zelo e ravvediti. Questo è quello che faceva Cristo. Ora voglio chiedervi, pensate che Cristo si trovi bene in questa condizione? Di essere colui che rimprovera il suo popolo? Non sarebbe molto più semplice per Cristo dire Oh che bello, va tutto bene, è tutto roseo? Sarebbe bello che fosse così, ma Cristo deve farlo. E si serve anche dei suoi uomini, di coloro che predicano la parola. Pensate, voglio chiedervi, pensate che sia semplice per me presentare questi messaggi? Come per dire, che bello oggi vado in chiesa e ho un bellissimo sermone di rimprovero. Ah, non vedo l'ora di predicarlo. Pensate che sia così nel mio cuore in questo momento? È triste, sapete, perché questa condizione è anche la mia condizione. E quello che io dico e quello che io trasmetto in primo luogo devo cercare di applicare nella mia vita. Questo è il desiderio di Cristo per noi. Coloro che io amo li rimprovero e li correggo perché non voglio che periscano. Io non voglio perire e non voglio che voi periate. Per questo motivo è necessario un messaggio di questo tipo che possa scuoterci e che possa farci capire che abbiamo bisogno di darci un taglio con il nostro io, di dare un taglio al nostro io, un taglio deciso dalla radice per mezzo di Cristo Gesù. Ora questo compito è stato dato in modo particolare anche ad Ellen White, come profeta di Dio al quale è stato dato il dono dello spirito di profezia. Gli è stato dato l'importante ruolo di rimproverare e di correggere, oltre che ad incoraggiare a dare tanta speranza, ma un ruolo, voglio che sappiate, al quale Ellen White non piaceva per niente, era quello di rimproverare. Nonostante questo il Signore la visitava e gli diceva chi rimproverare e come rimproverarli. Vorrei presentarvi questa visione dove spero che possa farci capire l'importanza di quello che sto presentando fino a questo momento, ci dice da tesori delle testimonianze volume 2, una persona in visione mi portò una pezza di stoffa bianca e mi pregò di tagliarla in capi di vestiario adatti per gente di varia statura e vario tipo di carattere. Chiesi se quella era l'unica pezza di stoffa che avrei dovuto tagliare, e mi fu detto di no, non appena avessi finito quella avrei dovuto tagliarne altre. Mi sentì scoraggiata all'idea della grande quantità di lavoro che mi aspettava e dissi che da oltre vent'anni tagliavo vestiti per gli altri, stiamo parlando in un linguaggio simbolico e spirituale, tagliavo vestiti per gli altri e che le mie fatiche da vent'anni non erano state apprezzate e che non mi risultava che il mio lavoro avesse avuto un esito positivo. Quanto tempo è passato dai suoi tempi? 100, 150, da oltre 150, 160 anni, che cosa potrebbe dire oggi? Ah, la mia opera non viene apprezzata, il mio lavoro non sembra avere un esito positivo, va avanti dicendo, con la persona che mi aveva portato la stoffa, parlai in modo particolare di una donna per la quale avevo tagliato un abito, Dissi che essa non avrebbe apprezzato il vestito e che perciò si sarebbe stata perdita di tempo e di materiale. Era una donna povera, di intelletto inferiore, sciatta, per cui avrebbe sporcato il vestito molto presto. La persona rispose, tu taglia i vestiti, questo è il tuo compito. Taglia i vestiti, questo è il tuo compito, la perdita non è tua, è mia. Dio non guarda come guarda l'uomo, egli prepara l'opera che deve essere fatta e tu non sai quale prospererà, se questo o quella. Levai le mani, callose, per il prolungato uso delle cesoie e dissi che non potevo impedirmi di rifugire dinanzi all'idea di continuare questo lavoro. La persona disse, taglia i vestiti il momento di essere dispensata dall'incarico non è ancora giunto, continua a tagliare i vestiti, continua a rivolgere questi appelli di rimprovero, di correzione, di esortazione, di educazione, continua a farlo, perché la tua fine, il tuo incarico non è ancora giunto, con un senso di grande stanchezza mi rimisi all'opera, ma che cosa c'era? C'erano davanti a me delle cesoie nuove, luccicanti le prese e cominciai a tagliare, d'improvviso la stanchezza e lo scoraggiamento scomparvero e le cesoie mi parvero tagliassero quasi senza nessuno sforzo da parte mia, potei così tagliare vestito su vestito con relativa facilità. E Dio desidera che per ognuno di noi ci sia un vestito specifico, ci sia un appello specifico, una correzione specifica, un rimprovero specifico che possiamo trovare soltanto nella parola di Dio, nelle sante scritture, nello spirito di profezia, ma dobbiamo leggerlo, dobbiamo studiarlo, dobbiamo investigare, chiedere al Signore, Signore investiga il mio cuore, mostrami quali sono quelle vie che non ti piacciono. Per ognuno di noi c'è un abito fatto su misura per noi, e qui in Laodicea, ci viene detto al versetto 17... Apocalisse 3, versetto 18, 18, ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu vegga. Sapete che cosa rappresentano tutti questi elementi, tutti questi simboli, l'oro, la veste bianca e il collirio? Ascolterete l'esortazione del testimone verace che vi invita a cercare l'oro affinato col fuoco, la veste bianca e il collirio. L'oro è la fede e l'amore. La veste bianca è la giustizia di Cristo. Il collirio è quel discernimento spirituale che vi permetterà di scorgere le astuzie di Satana e di evitarle, di scoprire il peccato e di detestarlo, di vedere la verità e di ubbidire ad essa. Di questo abbiamo bisogno come popolo di Dio, perché noi crediamo di stare bene, ma non ci rendiamo conto della reale situazione e condizione nella quale ci troviamo. Ecco perché abbiamo bisogno di fede, ecco perché abbiamo bisogno di amore, ecco perché abbiamo bisogno dell'abito della giustizia di Cristo che ci rimprovera, che ci corregge, che ci educa ed ecco perché abbiamo bisogno del discernimento spirituale. Per vedere quei peccati che ancora non riusciamo a discernere nella nostra vita, a odiarli, detestarci, detestarli e sbarazzandocene, tagliandoli via da noi, tagliando via l'orgoglio, l'io e l'egoismo. Di questo abbiamo bisogno principalmente. E, e voglio chiedervi che cosa succede se noi rifiutiamo questo dono che Cristo ci vuole dare? sapete che cosa succede se noi rifiutiamo questi doni preziosi che Cristo ci vuole dare? se noi rifiutiamo di sbarazzarci di ogni peccato della nostra vita? Ci viene detto troppo facilmente siamo soddisfatti delle nostre attuazioni, ci sentiamo ricchi, non sappiamo invece di essere infelici fra tutti i miserabili, poveri, ciechi e nudi. È giunto il momento di prestare ascolto all'ammonimento del testimone verace e di prendere quello che l'oro affinato col fuoco, la veste, bianca della giustizia e il collirio, perché? Perché senza queste cose, parole in blu, nessuno di noi riceverà mai il suggello di Dio, nessuno di noi riceverà mai il sigillo di Dio finché ci saranno delle macchie nel carattere. Quanto tempo ci saranno delle macchie nel nostro carattere? Noi non potremo ricevere alcun Sigillo da parte di Dio. Alcun sigillo per la salvezza da parte di Dio. Nessuno di noi riceverà mai il sigillo di Dio finché ci saranno delle macchie nel carattere. Sta a noi rimediare ai difetti del nostro carattere e purificare il tempio dell'anima da ogni contaminazione. Allora scenderà su noi la pioggia dell'ultima stagione, come sui discepoli alla Pentecoste scese quella della prima stagione. La domanda è come Possiamo sbarazzarci di tutti questi difetti, macchie di carattere e peccati. Come? Abbiamo una sola risposta e questa risposta si trova in Cristo Gesù. Cristo Gesù è l'unico che se abita in noi può liberarci sbarazzandosi di ogni io, di ogni egoismo, tagliandolo via da noi, recidendolo. Vi ricordate il passaggio introduttivo che abbiamo letto proprio all'inizio, Ebrei, Ebrei capitolo 4? Ebrei capitolo 4, versetto 9, ci dice? Ebrei capitolo 4, versetto 9, siamo quasi arrivati alla conclusione, ancora un attimo di pazienza, Ebrei capitolo 4, versetto 9. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Noi ci troviamo in un riposo di sabato per il popolo di Dio. Ci troviamo nel santo sabato del Signore in questo momento e di cosa abbiamo bisogno? Che cosa abbiamo ricevuto fino a questo momento? Versetto 12 abbiamo ricevuto la parola di Dio che è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada, due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolla ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. In questo sabato fino a questo momento abbiamo avuto l'opportunità di sbarazzarci della nostra zona di comfort nella quale ci troviamo così tanto bene e di dire aspetta aspetta che è possibile che nella mia vita e nel mio carattere ci siano ancora tante cose che devo mettere a punto delle quali mi devo sbarazzare, che devo tagliare. Come posso fare? Come posso fare? Versetto 14. L'unica soluzione si trova in Gesù Cristo. Avendo dunque un gran sommo sacerdote, che è passato attraverso i cieli, Gesù il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra professione, confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi senza però commettere peccato ci rendiamo conto che Gesù è stato tentato esattamente in ogni cosa proprio come noi in ogni cosa quello che sentiamo dentro di noi ogni volta prima di quando siamo tentati prima di commettere un peccato Gesù ha sentito esattamente quello che sentiamo anche noi ma con l'aiuto di Dio è riuscita a dire no. È stato tentato esattamente come noi senza però commettere peccato, perciò che cosa possiamo fare? Versetto 16, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quando noi ci sentiamo deboli, tentati, scoraggiati, stiamo per esplodere e nel commettere peccati che sappiamo non dover commettere, l'unica cosa che possiamo fare in quei momenti è rivolgerci a Cristo Gesù in preghiera. Perché? Cristo obbedì a tutte le condizioni della legge. Cristo lo fece, e ascoltate, con la sua perfetta obbedienza ha fatto sì che ogni essere umano potesse ubbidire ai comandamenti di Dio. Lui l'ha reso possibile per ognuno di noi. Quando ci sottomettiamo a Cristo, il nostro cuore è unito al suo cuore. La nostra volontà è fusa con la sua volontà. La nostra mente diventa una con la sua e i nostri pensieri gli sono sottoposti. E noi che cosa facciamo? viviamo la sua vita. Questo è il piano di Dio per noi, quello di vivere la vita di Cristo nel nostro corpo, nella nostra vita quotidiana dal momento nel quale lo accettiamo con tutto noi stessi, tagliando via il nostro io. Questo, parole in rosso, questo è ciò che significa essere rivestiti dell'abito della sua grazia. Capite che non è la nostra esperienza di tutti i giorni dove inciampiamo di qua, inciampiamo di là, pecchiamo di qua e pecchiamo di là. Dio desidera offrirci una giustizia, un abito di giustizia che è l'abito di Cristo che ci porti a vivere quella stessa vita che ha vissuto Cristo Gesù su questa terra. È vero, Lui non ha mai peccato e noi abbiamo peccato, ma Cristo è in grado di perdonare i nostri peccati e da quel momento in poi di farci vivere la sua giustizia vita, una vita di vittoria, una vita di potenza, una vita di vittoria sulle tentazioni e sui peccati. Mi permettete un ultimo versetto col quale concluderò? Geremia. Vi ricordate come viene descritto, come viene descritto Gesù nella chiesa di Laodicea? Qual è il titolo, l'appellativo che gli viene dato? Il testimone com'è? Il testimone fedele e verace. Geremia. Geremia capitolo 42. Geremia capitolo 42. Geremia capitolo 42 leggeremo assieme dal versetto 5. Gesù nella chiesa di Laodicea viene descritto come il testimone fedele e verace. Geremia capitolo 42 dal versetto 5. Essi allora dissero a Geremia, il popolo disse a Geremia, l'eterno sia un testimone verace e fedele contro di noi. A chi si rivolge? A ah, l'Odicea. Il popolo era un popolo come quello di l'Odicea, come quello di noi oggi. L'Eterno sia un testimone verace e fedele contro di noi. Se non faremo secondo ogni parola che l'Eterno, il tuo Dio ci manderà a dire per tuo mezzo. Versetto 6. Sia la sua risposta, la risposta da parte di Dio, Gradita o sgradita, noi ubbidiremo alla voce dell'Eterno, il nostro Dio, al quale ti mandiamo affinché ce ne venga bene nell'ubidire alla voce dell'Eterno, il nostro Dio. Questa è l'attitudine che Dio desidera, che Dio si aspetta dalla Sua Chiesa, la oggi. La Odicea che in sé non ha niente di buono. Nel momento nel quale inizia a capire che la sua condizione non va bene dovrebbe avere questa attitudine nel dire sia che la tua parola signore sia piacevole per me, sia che la tua parola sia sgradevole per me a volte, signore dammi la forza di addempierla perché so che me ne verrà del bene perché tu non mi dici di fare una cosa perché mi vuoi male o perché questo mi porterà ad avere dei problemi, delle difficoltà in futuro ma perché tu mi ami? e perché sai che questo è per il mio bene quando noi leggiamo la parola di Dio le sante scritture quando noi leggiamo quello che è lo spirito di profezia e ci rendiamo conto che a volte siamo rimproverati e forse non capiamo pienamente perché dovremmo fare quelle cose che ci vengono consigliate di essere fatte non chiudiamo la Bibbia non chiudiamo lo spirito di profezia e non mettiamolo da parte Ma seguiamo il consiglio di questo popolo che si era reso conto, c'era qualcosa che non andava in loro ed era disposto a dire signore sia che la tua parola sia gradevole, sia che la tua parola sia sgradevole, signore dammi la forza, la buona volontà di metterla in pratica perché so che me ne varrà del bene. So che tu mi hai detto questo perché mi vuoi bene, perché mi ami. So che mi stai correggendo perché mi ami. Signore, voglio ravvedermi. A volte non capisco appieno perché devo farlo. A volte non mi piace farlo, ma signore dammi la forza di farlo. Crea in me un cuore nuovo e uno spirito ben saldo. Soltanto allora, dice il salmista, proverò la gioia della salvezza che il Signore ci benedica e ci incoraggi, perché nella correzione e nel rimprovero c'è la speranza. Grazie. Dio ci benedica abbondantemente. Voglio invitarvi a fare una breve preghiera assieme, se è possibile. Padre nostro, noi ti vogliamo ringraziare di tutto cuore in questi momenti, Perché le tue parole sia gradevoli che sgradevoli sono per il nostro bene. Signore noi apprezziamo così tanto il fatto che tu ci parli anche quest'oggi nella condizione nella quale ci troviamo. Perché hai un desiderio così grande di salvarci. Signore sappiamo che nel giorno del gran giudizio e sappiamo che nel giorno nel quale Cristo Gesù ritornerà nell'alto dei cieli non avremo scuse per dire non lo sapevamo e ti ringraziamo ancora di più perché ci dai l'opportunità proprio ora di conformarci alla tua volontà. Ti ringraziamo perché la tua volontà è solo che una benedizione per noi. Aiutaci a capirlo, aiutaci Signore ad avere piena fiducia in te. Ti ringraziamo Padre perché ci ami di un amore così immenso, ti supplichiamo nel nome di Cristo Gesù, taglia via quell'io da noi, diamo un taglio al nostro io e desidero con tutto il cuore Padre che queste parole, questo motto, non io ma Dio, non il mio io ma la tua volontà, Signore, desidero che sia fatta nella mia vita e nella vita dei miei fratelli. Non soltanto per questa settimana, ma ti prego che questo possa accadere fino al prezioso ritorno Amen. di Cristo Gesù. Amen. Nel suo nome ti abbiamo pregato. Amen. Amen. Amen.